Questa sera abbiamo un ospite eh, speciale che è appunto Violante Saramago Matos che è la figlia di, di José Saramago eh, eh, Violante, Violante Saramago Matos Violante nasce nel 1947 a eh, Lisbona eh, ed è laureata in biologia e ha fatto tantissime cose nella vita. Ora è impegnata socialmente e dipinge e scrive insieme a Violante Matos. Scusate, ma è perché le bio erano troppo lunghe e quindi abbiamo accorciato. Insieme a Violante Saramagomatos abbiamo appunto Luisa Marigno Antunes, Paolinelli, perché prendono anche il cognome del marito ed è, è il marito italiano, una carissima persona. È nata a Lisbona nel 1969, è fra i maggiori studiosi e critici d'arte d'aria lusofona, è docente di letterature comparate all'Università di Madeira, e co collabora con il Centro Internazionale di Studi sulla Letteratura Europea, e nella redazione di fuoriassi Officina della Cultura e come avevo già detto si è fatta promotrice di questo dossier su eh, José Saramago. Eh. Luisa Marino Antunes insieme a Violante Matos, Saramago Matos tiene da tre anni una trasmissione radiofonica dal titolo «Donne con parola». Eh, che in portoghese sono mulheres con palavra <ride> eh, che svaria su argomenti po politico, politico, sociali e ovviamente culturali. Poi abbiamo. Dai. Sei perso. L'ho preso. Poi abbiamo il piacere di avere anche con noi Don Paolo Squizzato, che nasce a Torino è, è, prete, è, è responsabile dell'Ufficio per l'Ocumenismo e il Dialogo Interreligioso, un ambito di grande interesse e stimolo. È fondatore della Scuola Diffusa del Silenzio, che intende promuovere la cultura del silenzio e della meditazione. Guida biblica in Israele e scrittore di saggistica in ambito spirituale. Poi abbiamo eh, Caterina Arcangelo che è il direttore editoriale della rivista Fuori Asse, Officina della Cultura oltre ad essere il presidente e l'anima dell'Associazione Culturale Cooperativa Letteraria che è qui viene, viene rappresentata eh, l'associazione che pubblica eh, Fuori Asse, Officina della Cultura e eh, quest'anno il dossier. Io non vi rubo più tempo e eh, lascio la parola ovviamente ai nostri ospiti. Grazie per essere qui questa sera. Buonasera a tutti, eh, spero che mi sentiate, immagino di sì, eh, porto i saluti anche di Guido Conti che doveva essere con noi stasera ma che non riesce a intervenire non, per un piccolo problema di salute, eh, allora mi ha mandato un piccolo testo da leggere, è molto lungo, gli spazi sono ristretti perciò ne leggerò una prima parte. Eh, scrive Buonasera a tutti, un saluto all'amica Maria Lu Luisa Antunes e alla signora Violante Saramago che avrei voluto conoscere di persona con grande gioia purtroppo una brutta tosse mi costringe a rinunciare all'incontro e così mando il mio intervento quando i primi di novembre dello scorso anno ho tenuto una lezione sull'opera di José Saramago a Sogliera in provincia di Modena mi sono posto una domanda credo non banale come iniziare la lettura di un autore? dove cominciare, con quale opera, romanzo, articolo o saggio spesso è il caso che ci guida a volte l'incontro casuale con un'opera su una bancarella o in libreria a volte lo prendiamo in prestito in biblioteca un giorno che non cercavamo quell'autore oppure a un amico che ce lo consiglia raramente si legge tutto un autore in ordine cronologico spesso lo si legge in maniera disordinata e incompleta di Saramago ne ho sentito tanto parlare, dall'amica Luisa Antunes, ma alla fine non mi decidevo mai a leggerlo perché anche gli incontri hanno il loro tempo a Parma più di vent'anni fa avrei dovuto incontrare di persona Saramago per intervistarlo ma poi rinunciai, non mi sentivo all'altezza, non ero pronto è stata un'occasione mancata? forse no, per leggere bene ci vuole anche il momento giusto per affrontare uno scrittore come Saramago bisogna essere disposti all'apertura all come capita con gli amori o le amicizie ho cominciato dal suo saggio scritto per l'occasione del premio Nobel ed è stata una folgorazione perché lui, come me, viene dalla terra con i nonni che hanno avuto grande importanza nella sua formazione, con i loro racconti e la loro vita, le loro storie e le loro favole. Il nonno che abbraccia gli alberi prima di andarsene come se fossero amici e piange perché non li, non li rivedrà più ci riporta ad una dimensione del rapporto con la natura e con la terra che abbiamo completamente dimenticato colpa non solo della meccanizzazione dell'agricoltura, non abbiamo più il senso del sacro perché allora anche l'acqua, la pietra, gli alberi, le montagne, i fiumi, la pioggia, i fiori, l'erba, le nuvole sono fondamentali per ritrovare una dimensione spirituale non banale e non semplicemente animistica. Saramago è uno scrittore spirituale capace di violare volutamente nello spazio, forse voleva dire volare, volare volutamente nello spazio terribile e a volte spaventoso del sacro, come insegna tanta antrop antropologia e teologia. Continuo nel dire che è venuto fuori un bel pezzo, quasi un saggio critico sull'opera di Saramago, per cui lo leggerete nel prossimo numero della rivista Fuori Asse, perché non, aveva, non avrebbe senso ora rovinare un po' l'incontro non rovinare, cioè voglio dire eh, non voglio approfittare di questo momento di discussione con Violante che abbiamo con noi intanto voglio dire che Guido Conti Forse non l'abbiamo detto nella presentazione della biografia, è anche una figura molto importante all'interno della rivista Fuori Asse, cura con noi la rubrica di racconti, eh, si occupa di una sezione di scri sulla scrittura, di un laboratorio di scrittura, quindi ci aiuta a ragionare oggi sui grandi scrittori di un tempo, su quelli che oggi dovrebbero formare un po' anche il nostro pensiero direi. E, mh, prima di passare la parola ai nostri ospiti mh, vorrei anche dire perché abbiamo deciso di lavorare, di accettare la proposta di Luisa con la quale oramai collaboriamo da anni all'interno eh, sia per fuori Asse, sia per altre occasioni, abbiamo diverse occasioni di incontro e di studio, gli studi sull'umorismo, letteratura e giornalismo cioè sono tanti gli ambiti di approfondimento sui quali da anni lavoriamo però eh, fuori asse devo dire che è una rivista che ha in sé una sorta di magia quando noi abbiamo deciso di impostare il tema del dono non sapevamo che poi il dono sarebbe stato proprio fuori il, il dossier su Saramago e, e ora che stiamo lavorando al nuovo tema che quello ve lo annuncio sarà il tradimento, il tradimento da intendere come come da tradurre, tradire, tradizione, quindi il tradimento della tradizione anche eh, della tradizione, vedete il caso di Roaldà, mi sembra anche importante no? che sia così fuori asse sempre allineata e il prossimo dossier sarà su Pontigia che è un autore che di questi temi ampiamente trattato, quindi questo giusto per dare il sunto di quello che fuori a sé e che ha, ha sempre una sorta di magia e ogni rubrica c'è cioè un collante. Quindi Sara Mago ci sembrava interessante perché è uno di quegli autori eh, che noi da tempo ricerchiamo, è uno di quegli autori che se dovessi rappresentarlo, ne parlavamo anche con Don Paolo squizzato, con un autore italiano, forse non ce, non ce ne sono pari in Italia oggi no, forse un tempo qualcuno c'era se mi viene in mente qualcuno in particolare magari è un autore una figura come Giuseppe Pontigia per due aspetti fondamentali in Pontigia per quel sé che coincide con gli altri e in Saramago c'è sempre questo invito alla riflessione al doversi fermare per guardarsi intorno e, e, e poi per questo non lo so se leggete per esempio Viaggio in Portogallo c'è sempre questo invito anche di Saramago a guardare no? questo viaggio che è un viaggio anche spirituale, un viaggio dentro se stessi prima di tutto se leggete un autore come Pontigia magari troverete anche queste cose ehm, quindi ora io cerco di andare veloce dunque parlare di un autore spirituale come José Saramago è molto importante soprattutto oggi oggi che non abbiamo il tempo di fermarci su quest'ambito spirituale non in senso religioso come abbiamo detto ma in un senso e nemmeno animistico in un senso proprio di ritrovare quella dimensione più intima eh, per quello che è una figura come Don Paolo Spizzato ci sembrava interessante. Ci sembrava interessante perché volevamo riportare l'attenzione su, su queste tematiche. Cioè, parlare oggi di José Saramago, che cosa vuol dire? Ritornare in fondo a questi temi, e questa è un'occasione troppo importante eh, per quello che è dedicare un dossier, a una figura come Cosè Saramago oggi è importante e soprattutto è importante avere Violante non solo come rappresentante di eh, non perché solo erede e responsabile di questa eredità ma perché in fondo rappresenta ancora oggi l'etica, il pensiero di Saramago perciò io ringrazio Violante per essere venuta qua a Torino eh, a parlare con noi così come vabbè, i ringraziamenti li facciamo alla fine allora faccio una prima domanda um, a Violante vediamo se um, ecco la prima domanda è innanzitutto come le sembra oggi tornare in italia perché comunque in italia c'era già stata qualche anno fa e a torino in modo particolare che impressione le fa e poi come vive oggi questo suo diciamo come si sente oggi in questa duplice veste di artista di scrittrice e comunque coniugare queste sue figure con questa responsabilità che con la responsabilità che impone la figura di suo padre. Buon. Buonanotte. Buonanotte. Buonasera. Ah, buonasera. <ride> io sono portoghese, io falo portoghese in portogallo dice buonanotte. Avete capito, è portoghese, parla portoghese così. Oggi se... In Portugal. Um, um, sì, in Portogallo si direbbe eh, buonanotte, ma ecco, e buona sera, buonasera, buonanotte quando eh vai spacca. Eh, sì, esattamente. Quando siamo già alla fine del della sera. Boh, quero como sa por agradecer o convite. Eh, eh, voglio ringraziare l'invito È eh, eh, de facto, insomma, già vou già venire in Italia varie vezes, è la prima vez che sto a Turin. É uma visita muito curta, mas talvez volte. É, não é a primeira volta que está em Itália, já está em Itália, mas é a primeira volta a Torino. É uma visita muito curta, mas é provável que se torne. É, falar, do, falar do meu pai... É, e combinar o facto de ser filha dele com a minha vida profissional ou particular não é muito difícil. Parlare do meu padre e falar de tudo que é a combinação fra ele, o padre, e a minha vida. È profissionala, affettiva anche, vero? Uh -huh. Verdade? Non sto aumentando. <risas> non è molto difficile. Io, prima di mais sono biologa. Prima e... di tutto sono biologa. E è quello che io sono, dal punto di vista profissional, e dal punto di vista, daquilo che la biologia mi dà na relazione con il mondo, con le persone, Com as sociedades e com a vida? Prima de tudo sono biologa e questo é quello che è, conduce um pouco a sua vida profissionalmente, mas também à forma de vivere a vida, de por si em rapporto com os outros e, e com o mundo. Mas tive um pai, tive um pai que se chamou, o que se chama. José Saramago. Mas houve um padre que, que, que, que se é Estou chamado mar. e depois é dito que se chama que -me. José Saramago. E que, me, e, que me uma, e que me ensinou muito e, sobretudo, ensinou-me duas coisas. Que me é muito, especialmente duas coisas. Que nós não somos a coisa mais importante, nenhum de nós é. Nenuno di noi, entre me e io, chiaro. Eh, Nenuno di noi è la cosa più importante del mondo. Prima, che fra i due nessuno è il più importante del mondo. E, in secondo, luogo che dobbiamo fare le cose così bene quando sappiamo. E, in secondo, eh, la seconda lezione è che tutti noi dobbiamo fare le cose il meglio che sappiamo farle. Portanto, eu sou bióloga, mas tive um pai que foi Prémio Nobel da Literatura em 1998 e tive uma mãe que foi que se chamou Hilda Reis e que foi Prémio Europeu das Letras, das Artes e das Letras em 1988. Eh, io sono biologo, ma ho avuto un padre che ha vinto il premio Nobel nel 1998 e una madre chiamata Hilda Reis, che è stato premio delle arti e delle lettere nel 1987. Então ficaram cá os genes. Ficaram... Ficou o gosto pela cultura, ficou o gosto pela escrita, e ficou o gosto pela pintura. E sono rimasti i geni <ride> e per questo è rimasto anche l'amore per la cultura, l'apprezzamento per la cultura, per l'arte, per la letteratura. Pertanto parlare di un pai è parlare di tutto questo. Parlare di mio padre è parlare di tutto ciò. È semplice, per un lato è semplice, per l'altro è difficile. Da un lato è semplice, dall'altro è difficile. E è difficile perché. perché lui non è perché lui non c'è più qui. E, portanto, io non, venho, io non falo nome dele. Per questo io non parlo in nome di lui. Io non avalio o che ele do ponto di vista. Da literatura. Non valuto quello che lui ha scritto, dal punto di vista literario. io non gosto. Io, quando escolho un libro, eh, escolho perché. na perspectiva de che goste, de che mi interesse, de che vá aprender alguma coisa com o livro. E quando io chego un libro, lo scelgo perché eh, penso che mi possa interessare. Che vada a imparare con questo libro che mi vada a fare piacere leggerlo portanto parlare dele è parlare de, di o melhor lelo lelo e lelo è aprender leggerlo è imparare è continuare una che começò a 75 anni è cominciare Um, um, a continuar, continuare eh, eh. a imparare eh, in un processo che ha cominciato 75 anni fa. E portanto, è sempre uma emoção, evidentemente. Falamos dos pais com emoção, Ou, de uma forma geral, falamos dos pais com emoção. Aqui falamos com mais emoção, perché ele não foi só. Un premio Nobel della letteratura. Eh, è un'emozione parlare del padre, è sempre un'emozione quando uno parla dei genitori, eh, ma questa è stata anche un'emozione perché lui è, è stato anche premio Nobel della letteratura. E questo premio Nobel della letteratura non mudò la sua vita dopo di de ricevere il premio. E lui, come Prémio Nobel della Literatura, non è che abbia cambiato la vita dopo aver ricevuto il prémio. Manteve os mesmos amigos, la mesma casa, os mesmos hábitos, continuò a escrever, ma chegò a un um patamar, chegou a una visibilità, che gli permitiu fare alguma coisa para além de escrever. Sì, ha mantenuto gli amici, la casa, eh, la disciplina di scrivere, l'abito di scrivere, ma il fatto che lui eh, abbia avuto questa visibilità gli ha permesso di fare qualcos'altro al di là del scri dello scrivere. Perché se lui è così lido nel no mondo, perché se lui è così letto al mondo, non è perché tutti i lettori siano conoscenti di letteratura. Non è perché tutti i lettori siano dei uh, specialisti di, di studi letterari, di letteratura. È perché gustano i problemi che lui coloca, È perché gli piacciono i problemi che lui colloca. È che perché... Lui è perché ganham conhecimento, Guadagnano conoscenza. E, e perché probabilmente ficano a pensare. E perché probabilmente eh, rimangono a pensar, a riflettere. Perché io credo che aquilo che faz com que hoje a leitura eh, continue de uma forma tão, tão universal è mais do que a escrita: o pensamento, o pensamento filosófico, o olhar para os outros preoccuparsi con il mondo perché io penso che eh, il fatto che lui sia letto eh, non è solo quello che lui eh, la scrittura insieme ma quello che lui nella scrittura ha messo di sguardo per gli altri per il pensiero per il pensiero filosofico per le preoccupazioni che ha avuto sullo scrittore e l'apprendista che mi rimanda cioè chi di voi avrà modo di vedere o qualcuno conosce già avrà avuto modo di leggerlo su questo proprio lavoro no? artigianale della scrittura che, che richiama appunto poi a un meditare proprio filosofico eh, vorrei rimanere un attimo su questi temi, passando la parola a Don Paolo Squizzato, così poi magari affrontiamo alcune tematiche un po' più letterarie dell'opera di Saramago. Don Paolo Squizzato oggi è qui con noi perché volevamo che rappre rappresentasse un po' Torino, no? quindi che ci potesse essere, si potesse essere, instaurare questo dialogo tra una realtà culturale torinese, e Violante, Saramago, Matis ti fa farei due domande, due in una, diciamo, sui temi più o meno convenuti. Eh, in Viaggio in Portogallo c'è una bella introduzione di Magris che scrive «Questo viaggiatore portoghese dice, ad un certo punto, di essere stato nel quartiere di Alfama, ma di non sapere cosa sia Alfama. Anche noi siamo nella vita senza sapere cosa sia». Inoltre, nel, per il, nel suo di Saramago, nel suo discorso per il conferimento del premio Nobel, aveva dichiarato c'è scritto che dove c'è un sole debba esserci una luna e che solo la presenza congiunta o armoniosa dell'una e dell'altra renderà con l'amore abitabile la terra. Dunque, chiedo se in questi due diciamo, due esempi che fornisco qua si può racchiudere il senso di un certo nichilismo o pessimismo come alcuni hanno interpretato l'opera di Saramago oppure se già in questo stesso barcamenarsi no, nei sentieri della vita questo stesso muoversi così un po' quasi a tentoni non sia proprio indice di una forza spirituale di speranza e la seconda domanda nell'una è se è ravvisabile appunto una dimensione trascendente dell'opera di Saramago se si può parlare di un attore spirituale in questo senso beh Due domandine proprio, eh. <ride> Ma prima di, così, di cercare di, di rispondere, vorrei solo dire una parola sulla musica che abbiamo ascoltato. E ci ha accolto, non so se avete notato questa quest'opera, e, di Azio Corghi. Azio Corghi eh, ci ha lasciato tra l'altro nel mese di novembre scorso. È stato uno dei più grandi compositori eh, che abbiamo avuto in Italia, un grandissimo musicista eh, e grande amico eh, di, di Saramago. E a un certo punto Corghi ha, ha avuto bisogno di ispirazione e ha letto un, un testo di Saramago, un romanzo, e da lì ha cominciato questo connubio incredibile portando, eh, portando in opera, cioè portando in musica, eh, alcune opere di Saramago. E, è nata un'amicizia, è stato pubblicato anche in italiano il carteggio tra Saramago e Corgi. E, quello che abbiamo ascoltato prima è... Un passaggio sono pochi minuti eh, del Vangelo secondo Gesù Cristo di, di Salamaco. Dal titolo geniale, eh, Cruci Verba, eh, si intitola questa opera. Cruci verba eh, la parola della croce. Mm. Tanto per dire il connubio, a, a cosa ha portato. E, mm, Ci tengo anche a dire perché eh, mi trovo qua anche come appassionato di Saramago, eh, oh. non sembrasse troppo pleonastico perché Saramago scrive da Dio. Eh. <ride> Io adesso non mi ricordo quando ho letto il primo romanzo, ecco, ma... però mi ricordo quale, quale primo romanzo, eh, le intermittenze della morte, ecco. poi cecità e eh, tutti i dati. Tutti... E è stata una folgorazione, proprio, ecco, come diceva prima il nostro amico. E, e lì mi sono accorto della profonda spiritualità eh, di quest'autore, di questa direi capacità di attingere alla trascendenza. Cioè l'opera di Saramago è un'opera di trascendenza. E quando dico trascendenza eh, non, eh, non chiamo in causa una, un Dio o una religione, perché si dà trascendenza anche senza una divinità. In italiano c'è questo aforismo, si dice, no? Eh, la storia non si fa con i sé, o i con i ma, non Si dice. Ecco, credo che Saramago eh, fosse qui, direbbe, eh, la letteratura si fa con i sé. Se la penisola iberica si staccasse dal continente... Se, questa è la zattera di, di pietra, e se Gesù Cristo non fosse il figlio di Dio, nel Vangelo secondo Gesù Cristo, e se improvvisamente diventassimo tutti ciechi, cecità. Questo se, ecco io ravviso la trascendenza di Saramago in questo se, perché questo se ci porta a cambiare punto di vista, e qui veramente la trascendenza, perché la trascendenza non è l'irrompere di un Dio su questa terra, ma come diceva Maria Zambrano, trascendenza è piuttosto uno sporgersi sull'ulteriore. Allora Salamago ci aiuta, ci ha aiutato e ci aiuta a sporgerci sull'ulteriore, a non accontentarci dello spettacolo di questo mondo. Questa è trascendenza. E io credo che oggi abbiamo terribilmente bisogno di trascendenza, perché lo spettacolo di questo mondo non è sufficiente al compierci come esseri umani. E allora ehm, ravvedo trascendenza, ehm, ad esempio, eh, intesa come vivere da svegli. Io credo che tutti i personaggi di Saramago siano personaggi svegli o che comunque lottano per essere svegli. Come la donna di cecità che lei sveglia perché tiene, è l'unica a rimanere con gli occhi che vedono. Ed è splendido una donna, l'unica che rimane con la vista è una donna. Penso che questo sia un, un messaggio di, di amore verso la donna, impre, verso il femminile impressionante, perché la donna da, ha da testimoniare la bellezza del mondo. E credo che ci, si ravvisi trascendenza nel, nel protagonista della caverna, l'ultimo romanzo di, di Saramago, che ha il coraggio di uscire dalla caverna e cominciare una vita nuova. Questo, questo atto di, di andare oltre, di uscire, di liberarsi dalle catene, che non, non è la, la, la caverna platonica, ma è, è un centro commerciale, è la caverna sì, un gran, di una porta simbolica impressionante. E ravviso ancora trascendenza... Eh, ad esempio nel protagonista nel contadino no? della terra ehm, chiamata Alentechio cioè il contadino che ha il coraggio di alzare la testa e di intraprendere una rivoluzione Beh, questi sono tutti i dati di trascendenza non accontentarsi non accontentarsi della realtà non accontentarsi dello spettacolo del mondo eh, Nell'esergo di tutti i nomi c'è una frase bellissima che meriterebbe solo questa per dire la spiritualità di questo uomo. L'esergo è Conosci il nome che ti hanno dato, non conosci il nome che hai. Guardate che è di una potenza. Cioè questo è il dramma, il dramma di vivere addormentati, cioè non, non in maniera spirituale e non conoscere il nome che abbiamo e pensare che il nome che ci hanno dato gli altri, i titoli, sia il tutto. Invece ecco, è questo che Saramago cerca di, di contestare, come se ci dicesse non accontentarti del nome che ti hanno dato o del nome che grida un centro commerciale, o gli occhi chiusi sul mondo, cioè il gnotis auton del, del, di Delphi, no? del, del, dell'oracolo delfico. Conosci te stesso, comincia il viaggio verso te stesso, e ci sono delle parti bellissime sul viaggio no? di, eh, di Saramago. Ecco, ecco, io credo che veramente Saramago ci aiuti ci aiuti a compiere il viaggio, quello che Martin Buber dice essere il più difficile: cioè il viaggio verso se stessi, il viaggio verso se stessi. E questo, questo discorso sul pessimismo è vero? In, sempre in tutti i nomi abbiamo frasi come preferibile non sapere chi siamo, non è piacevole sapere che siamo fenomeni della natura, abbandonati in un mondo insensato, cioè è stato accusato di nichilismo, di pessimismo però ehm, non possiamo ridurre eh, Saramago a questo. Era in incredibilmente più profondo, partiva da dati nichilistici, da, da, da, da pessimismo, perché raccoglieva il pessimismo e il nichilismo che si respira, ma al tempo stesso si, questo sguardo ulteriore andava oltre Saramago come uomo di speranza, come uomo che eh, invita. Tutti a fare come questa donna che simboleggia in qualche modo l'amore, eh, il femminile, l'amore, eh, per salvarci da questo inferno. Grazie, sono contenta per la citazione a Martin Buber poi. <ride> Grazie. Ora passerei farei una domanda a Luisa. Così almeno chiudiamo il cerchio, faccio intervenire tutti dicendo la propria e poi possiamo magari dire qualcos'altro. Allora, una domanda era un po' più tecnica perché essendo tu specialista di lingue comparate, insomma mi sembrava... Abbiamo, notiamo la scrittura di Saramago che anche senza punteggiatura, molto particolare, però c'è una chiarezza di significato e di significante direi che non lascia, diciamo, comunque è molto chiara. E non... Invece noi in Italia siamo comunque molto abituati, soprattutto adesso dove le nostre tradizioni, dove il nostro modo di fare le letteratura non è più quello di seguire certe tradizioni ma... Simboleggiamo anche un po' una certa selezione di letteratura americana e quindi abbiamo quasi una lettura sincopata. Mi domandavo come fa uno scrittore come Saramago a risultare così chiaro nonostante l'assenza di punteggiatura. E poi un'altra domanda era... Eh, su una cosa che mi ha colpito quando Saramago dice durante un'intervista rilasciata per il pro programma Roda Viva nel 92 di TV Cultura, ha dichiarato: in fondo, in fondo, non siamo fatti di carta. Eh, allora mi viene in mente questa definizione di croce che è la verità che è cronaca e che cronaca e storia non sono distinguibili come due forme di storia quindi questa distinzione che tu so conosci molto bene tra storia e cronaca tutte queste figure in saramago di saggista scrittore giornalista filosofo come si coniugano ecco dal tuo punto di vista e come vengono trasmesse qua in Italia poi eh, io ringrazio molto Caterina per Arcangio, la fiducia di... <ride> per la fiducia <ride> di queste domande, di queste domande. Eh, per, perché Caterina prima di tutto ha detto subito di sì a questo dossier Saramago penso che non, non si immaginasse neanche che si voleva fare una cosa a parte come questa no, no volevamo e, dare, fare uno spazio uno esatto nel centenario e per questo è, è, stata, è stata veramente un, è una persona che io penso che Torino eh, l'Italia eh, deve tanto perché Fuori Asse è una rivista meravigliosa che è multidisciplinare, molto ben fatta fatta con il cuore e con la testa come direbbe Saramago delle volte non è solo la ragione noi eh, andiamo anche molto male se privilegiamo la ragione sopra il cuore e lui aveva questo umanismo etico eh, che, che è molto importante e questa rivista è fatta di ragione ma è molto fatta anche di cuore e, de, e di quello che Caterina vede eh, delle volte vede <ride> al di là di noi e, e questo è molto importante la ringrazio eh, e, e fanno questa, questa cosa meravigliosa lei, Mario Greco e tutte le, le persone che aiutano poi vi, vi, vi voglio chiedere scusa perché io non ho mai studiato formalmente l'italiano lo so l'italiano questo qui per necessità di sopravvivenza perché mio marito è italiano e per quello sto qui a fare se faccio qualche sbaglio ehm, insomma guarda sì. perdonatemi mm -hmm. <ride> e ora andiamo alle, alle eh, a queste domande si posso... sì, sono facili <ride> no sono, sono ecco e questo ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, questo è molto importante di Saramago, c'è da dirsi. Saramago, come lui eh, scrive nel discorso del Nobel, lui all'inizio è stato un autodidatta, poi ha studiato, ha sempre studiato, ha sempre voluto leggere di più, lui comincia dalle storie del suo nonno eh, e della sua nonna a sentire questi racconti, eh, che sono la nostra tradizione orale ma sono anche storie di vita e lui i suoi personaggi di carta non sono mai di carta sono sempre personaggi che lui um, colloca nelle storie ma sono sempre personaggi che lui come si vede nel discorso del Nobel lui va trovando e, va, eh, e ha necessità anche un personaggio come Riccardo Reis, che qui si è parlato, che eh, è un personaggio di carta, poi è un personaggio proprio di carta, della mente di Fernando Pessoa perché è un etronimo che lui scopre, e Riccardo Reis è un saggio, un poeta che dice io mi accontento, mi basta lo spettacolo del mondo. E, e questo Saramago, quando, lo, quando scopre Riccardo Reis, e non riesce a capire come qualcuno non deve fare anche un'opzione etica e di guardare il mondo intorno e di essere capace di riflettere, di analizzare ma anche di cambiarlo e, e questo è, è, è molto importante per quello, ora arriva la punteggiatura. Okay. Okay. è, è okay. molto importante eh, questo fatto Um, che lui chiama ciascuno di noi a trovarsi eh, trovare se stesso ma invita ciascuno di noi anche ad agire all'azione perché dice possiamo accontentarci solo di stare a vedere di pensare di, eh, di non credere che ci sia la possibilità di un'utopia un'utopia del possibile vuol dire non dimentichiamo che ha vissuto una dittatura per molti anni anche violenta ha vissuto una dittatura, quando lei dice che ha fatto tantissime cose, Sì, ha fatto è stata anche in prigione e per schierarsi contro un, un regime che portava povertà portava abbandono portava l'abbandono della cultura la guerra e che passava e, e come un, un, un, un una, cancellava la memoria molte volte cancellava anche la possibilità del pensiero e lui era un uomo che lottava della, tutti noi abbiamo delle forme di lutta ma lui lottava con il suo pensiero con la sua riflessione con la sua saggezza e questo eh, la sua forma di lutta veniva da questi racconti di vita, da questi che gli davano le persone. È bello il sé che coincide con gli altri, no? Lui ha imparato a sentire le storie e ha imparato a, fare, a, a, a raccontare storie, a raccontare le storie anche seguendo il ritmo dell'oralità. Vi dicevo, è un autodidatta, un autodidatta che gli piacevano le storie che piaceva sentirsi raccontare storie. E poi è un uomo estremamente disciplinato, che vedeva la scrittura come un lavoro. Vero? Sì. Che andava, quando ha scritto l'anno della morte di Riccardo Reis, andava alla biblioteca e leggeva tutti i giornali leggeva tutti i libri di quel momento lì quando ha fatto il viaggio dell'elefante che passa qui in Italia è bellissimo, leggetelo e lui leggeva si informava lui vedeva proprio il suo lavoro come un lavoro serio e responsabile ha studiato e poi uno dice così ma e, e, e poi e, la ponteggiatura dov'è? la ponteggiatura è chiara è là, è il ritmo della nostra, è la cadenza, il tono della nostra lettura. E è come se lui sentisse ancora raccontarsi le storie dal nonno, ma allo stesso tempo gli dà il suo ritmo personale e ci racconta a noi le storie. Noi siamo con, il, con lui, come lui era con il suo nonno, eh, a passare la notte eh, vicino all'albero, e a guardare le stelle e a sentirsi raccontare delle storie. Ma sono storie, sempre, in cui i personaggi non sono mai… sono personaggi descritti disc per quello sono nella carta, ma non sono mai nella carta. Perché sono sempre personaggi che hanno un mondo dentro. E, e, e questo mondo è il mondo che lui vuole vedere che si svegli e che abbia poi un'azione importante, perché se non ha speranza nell'uomo, come dice un altro scrittore angolano che è Pepetella, che una volta una mia studentessa le ha mandato un'intervista e gli diceva «Ma lei crede che sia possibile? Lei crede nell'utopia?» E lui dice «Sai, passo la più parte dei miei giorni a pensare che non, non è possibile cambiare il mondo». Ma poi la domanda è «Perché scrivo?» perché so in fondo che il mondo si può cambiare. E, e penso che Saramago è così e, e che tutti i suoi personaggi vengano dalle persone che lui ha intorno. E, e per quello eh, ci fa anche pensare. Noi ci riconosciamo in questi personaggi. Noi ci riconosciamo nelle loro paure, nelle loro preoccupazioni, nella loro forma di vedere il mondo e anche se molte volte possiamo non, non, non concordarci dire no io non concordo con questo qui che lui ha fatto no e, ma sono sempre persone reali e sono persone con il ritmo del cuore il ritmo del cuore però sangue. racconta con queste, racconta comunque delle storie non è mai una cronaca non, cioè no. è questa è la bellezza no. poi ma lui, di questi lui scrive personaggi anche di delle cronache, ma i suoi sì, romanzi lui capisce molto bene quali sono sì. i generi, e lui racconta delle storie, lui è un... un, un, un eh, infatti lui vede... Le, le storie ci sono, ci circondano, no? Certo. E lui capisce che queste storie sono quelle che poi ci fanno pensare, ci fanno imparare eh, e questo è molto... Penso che sia eh, la vera... La, la, sua, la sua preoccupazione etica, il suo umanismo... Si vede lì e, e per quello dico che anche se non, non ha punteggiatura, lui è molto oraziano. Ora mi dite: no, ma come? Sì, sì, perché è rigoroso, vuole essere chiaro, vuole essere preciso e le nostre pulsazioni sono la cosa più precisa che abbiamo, delle volte ci vanno un po' su, un po', un, po', un po' meno, ma è quello, è la vita, abbiamo delle volte delle pulsazioni che sono un po' più alte, delle volte un po' più basse, e quelle pulsazioni sono la scrittura e sono il ritmo. Quando uno è disciplinato come lui, la mancanza di punte, punte, punteggiatura è la sua forma di essere rigoroso. Rigoroso nel pensiero, e rigoroso nello stile, e rigoroso nel ritmo. Una risposta esauriente, bella. Posso? Certo. A proposito do del Ano da Morte, Riccardo Reis, ha due osservazioni che eu gostaria di colocar aqui. A proposito dell'Ano della Morte di Riccardo Reis, eh, Violante vorrebbe. Eh, chiari parlare di due cose. Riccardo Reis è il uomo che dice che il sábio è quello che si contenta con lo spettacolo del mondo. Eh, Riccardo Reis è quello che dice che il saggio è quello che si accontenta, vuol dire che si sente sod soddisfatto di guardare lo spettacolo del mondo. Che non è nada o che Fernando Pessoa fu in quanto poeta e in quanto uomo que é muito diverso daquilo que Fernando Pessoa é stato como poeta e como homem. Ricardo Reis assiste à consolidação da ditadura no Comício, em 1936, no Campo Pequeno, e quando volta para casa percebe que Lisboa está na mesma. Nada acontece in Lisboa, apesar da dittatura ter sido consolidata a partir daí. Riccardo Reis assiste alla consolidazione della dittatura nel 1930 e nella piazza, e con questo discorso di consolidazione della letteratura, ma de dittatura. Casa, de dittatura. Ma quando torna a casa, vede Lisbona uguale, vuol dire per niente è cambiata. ...dopo Ninto. esta consolidação da ditadura. Portanto, Ricardo Reis não reage. Acha normal que isso aconteça? Vai. Não reage <risos> e pensa, me trova normal que isso acabe assim. Mas é o mesmo Ricardo Reis que vai ser pai. Mas é o mesmo Ricardo Reis que será padre. Se está falando do romance, obviamente. Eu estou a falar do romance, claro. Mas este Ricardo Reis, que não toma posição quanto ao espetáculo do mundo, e este Ricardo Reis que não prende posição davante ao espetáculo do mundo, é o mesmo Ricardo Reis que quer que, é, Reis que, vuole, que a criada, a quem fez um filho, aborte. La. La criada, ora, como se diz criada? Vai ser la... No, the maid, la... in English is -me. the maid. Scusatemi, la, la senhora que lavora, la senhora, la doméstica. La doméstica. É lo stesso que vuole que la doméstica, que é incinta, eh, que há o um, seu filho em grembo, abortisca. E ela, que não sabe ler sequer. Ele lei que não sabe nem ler, diz-lhe que a criança vai nascer e que não será, não apoiará a ditadura. E diz que o bambino deve nascer e não apoiará mais a ditadura. E Fernando Pessoa vem dizer a Ricardo Reis que ele devia ter vergonha. E Fernando Pessoa vinha a dizer a Ricardo Reis que ele deve haver vergonha, vergonhar-se, deve vergonhar-se. Mas o mundo, o mundo que Ricardo Reis estava a ver era o mundo de uma criança que era o seu filho, que ia nascer. Mas o mundo que Ricardo Reis estava vendo, em prática, era o mundo que o seu filho viverebbe, porque o seu filho que estava a nascer, andava a vender. Portanto, eu acho que, de, que é de uma... é uma lição de vida e de responsabilidade uh, muito, muito grande esta, esta narrativa da contradição entre um poeta que se acha superior ao mundo Porque ele contenta-se com o espetáculo do mundo. Sim, é uma responsabilidade muito grande, uma leção de vida, esta de este poeta, que, que se pensa superior ao mundo, porque está a guardar o espetáculo. Mas não consegue assumir a responsabilidade de ser pai. Mas não consegue assumir a responsabilidade de ser padre. Portanto, quanto vale o homem que se senta quanto a vale, ver... Sì, quanto vale o homem que se si sede só a guardar? Quanto vale o um homem que se senta a ver o espetáculo do mundo e que se contente com isto? Quanto vale o homem que se si sede só a guardar o espetáculo do mundo e que se satisfa, assim que se contente de isto? E para mim, é das coisas mais mais terrenas, o que o meu pai escreveu é obrigar-nos a, a confrontar-nos com aquilo que nós pensamos que é o ideal é. e com aquilo que, efetivamente, temos que mexer, temos que trabalhar e temos que optar. Para mim, uma das coisas mais terrenas que o meu pai nunca havia escrito perché ci fa confrontare con quello che è l'ideale e poi quello che è il terreno il fatto che dobbiamo lavorare dobbiamo scegliere eh, sì. scegliere e hai detto un'altra sì. sì. e fare uh -huh. grazie, grazie. <applausi> okay. Vou dizer só mais uma coisa. Vá daí, só uma outra coisa. Sobre o levantado do chão. Sobre um, uma terra chamada -te. Alentejo, que em português é. Uh, é, levantado. Si, é levantado do chão. levantado do chão e, veramente, a tradução seria alçado te da terra. Da terra alçado da terra. É uma pequena confidência. É uma pequena confidência. Quem lê o Levantado do Chão, sabe que há uma, gera... uma família que tem olhos azuis. É, que a Leto uma terra chamada Alentejo, sabe que tinha uma família de olhos azuis. No Alentejo não há e não pode haver, por razões de genética, olhos azuis. Alentejo non c'è e non ci può essere per ragione di genetica una famiglia che abbia gli occhi blu. Mas o livro tem uma geração inteira com olhos azuis. Ma il libro ha tutta una generazione di occhi blu. Ele descreve os olhos azuis. E lui descrive gli occhi blu. E gli occhi blu sono os olhos, olhos da mia bisavó, Josefa. E os olhos que são aqueles da sua bisnonna, Josefa. Então, no fundo, ele trata do Alentejo, mas a partir do Alentejo, ele trata da luta dos camponeses de todo o país. Ele fala dell'Alentejo, de, de mas ele parte dall'Alentejo para falar della lote dei contadini di de tutto il paese. Sì, perché in Alentejo hanno gli occhi scuri, solo per fare una... gli occhi scuri, loro hanno gli occhi blu come la bisnonna e in fondo lui la specchia in Alentejo per parlare di tutti quelli che hanno lottato contro eh, le, le condizioni di vita deplorabili e miserabili dei contadini. Grazie. Lascerei questo tempo che resta per dare la parola a Don Paolo Spizzato. Anche per sapere se vuoi fare tu qualche domanda, Violante, in quanto io personalmente ci ho eletto come rappresentante della città. E poi se invece qualcuno di voi vuole fare delle domande, rispondiamo. Insomma, non ho anche una dopo. Tanto la parola a te. Sì, ehm, no, stavo pensando prima mh, a proposito dei personaggi di carta e credo sì. Sì. che sia mh, il miracolo veramente della letteratura perché eh, i grandi geni della letteratura quando raccontano di personaggi inventati questi personaggi alla fine diventano molto più veri dei personaggi reali e qui che c'è la differenza credo tra verità e realtà I, ci sono dei personaggi del, i grandi personaggi eh, dell'opera di Saramago sono profondamente veri anche se non sono reali per eh, profondità per eh, spiritualità, questa, tens questa tensione sempre a, a scavalcare il reale per ehm, questo sogno dell'utopia in qualche modo che, e che sono appunto profondamente eh, veri senza essere reali. E noi veniamo a contatto con uomini e donne reali ma che non possiamo dire essere veri e questo, questo gioco, tra verità e realtà, penso che debba essere... Ehm, ce la possa regalare in profondità soltanto la letteratura. E, io sono amante di, di Dostoevsky, eh, anche, e, per me, quando ho letto l'avventura dei fratelli Karamazov, eh, di Aljosha, eh? questo, questo ragazzino, questo ragazzo di una purezza, di una bellezza interiore impressionante, eh, Dostoevsky riesce a dipingerlo come un personaggio che sembra eh, reale, ma eh, è soltanto incredibilmente vero. Ecco, allora ehm, i geni, ecco, i geni, Riescono a, a portarci, eh, portare alla ribalta, ecco, la, la, verità, la verità. E la verità eh, in greco, eh, è aleteia, eh, vuol dire proprio eh, uscire dal sonno no? a lete, no? uscire da, dalla dimenticanza. E io credo che Saramago sia veramente un personaggio eh, di grande verità, mm. perché ehm, appunto perché ci fa fare questo passaggio eh, di, di, degli occhi aperti degli occhi aperti sul mondo ecco. e, domande beh, ce, ne sono, ce ne servono tantissime eh, ma quello che mi eh, così mentre, mentre si parlava mi, mi sono chiesto e lo chiedo a Violante se avesse eh, un cane eh, in, in casa o nella propria vita. Faccio questa domanda perché ehm, è incredibile come nel, nel, nei romanzi si vinca che ci sono tre cose che salvano l'uomo e questo nella caverna viene fuori, è l'ultimo romanzo e credo che sia anche eh, il, il romanzo che raccoglie eh, una vita, una storia e i tre valori che salvano la vita eh, nel, nella caverna ma io direi nell'opera dei Siramago sono eh, la donna, il femminile e quindi in ultima analisi l'amore vi leggo soltanto perché è, è bello recuperare anche dei passaggi ecco, vi leggo questo passaggio che troviamo nella caverna per un uomo l'avere una donna che ami e che ha confessato di ricambiarlo è la più eccelsa delle benedizioni e delle fortune. Secondo, il secondo valore è eh, il lavoro. Eh? Il, il lavoro salva una vita, salva la vita. Mm? E, e questo tema del lavoro, della dignità, della dignità, dell'alzare la testa anche dei contadini, anche di quelli che sono sempre stati schiacciati, ecco, questa forza di alzare la testa salva perché riporta alla statura dell'umano. Vi leggo anche qui due passaggi di questo, non so se avete presente la caverna, questo, questo uomo che faceva un lavoro semplice dentro un centro commerciale, vendeva vasi di terracotta, non era un granché come guadagno ma tanto dava dignità la sua, riusciva a mantenere la sua famiglia eh? riusciva a sbarcare il lunario come si dice e un giorno il, dicono eh, ne, tu non puoi più stare dentro il centro commerciale è tutto molto simbolico ovviamente tutto metaforico eh, non puoi più stare dentro il centro commerciale perché adesso la gente vuole le cose di plastica e la terracotta eh, non serve più e lui eh, esposto così, disarmato, con la testa reclinata all'indietro, la bocca mezza aperta, smarrito, presentava l'immagine pungente di un abbandono senza salvezza, come, qui sentita la poesia, come un sacco che si fosse rotto e avesse lasciato scolare strada facendo quello che conteneva Beh, E poi si rivolge eh, alla moglie e dice, non è giusto ciò che mi hanno fatto, si sono beffati del mio lavoro e del lavoro di nostra figlia, dicono che le stoviglie di terracotta non interessano più, che non le vuole nessuno e quindi anche noi non siamo più necessari, siamo una scodella crepata a cui non vale la pena di perdere tempo a mettere ganci. Terzo valore, il cane. Il cane, il cane eh, questo, questo protagonista, eh, ha questo grande amore verso, verso su, il suo cagnetto, ecco, e, e sentite cosa, due passaggi, lì rimasero perdutti. Due ore, il cane e il suo padrone, ciascuno con i propri pensieri, ormai senza le lacrime piante dall'uno e asciugate dall'altro. Ancorché a tanta gente sembri scandaloso dirlo, e obiettivamente non sia possibile spiegarlo, persino un cane è capace di farti aggrappare alla vita. Può anche accadere che la gioia disinteressata di un cane ci riconcili per un minuto breve con i dolori, le delusioni? e i dispiaceri che il mondo ci ha causato. E allora se Saramago scrive questo, io mi chiedo eh, qual è stato il suo rapporto con questo animale? È sempre difficile stare a, star a parlare una lingua che poi deve essere traduzida. È sempre difficile stare a parlare una lingua che poi deve essere tradotta. Chebra-se il ritmo, chebra-se un poco un raciocínio e non, non è la mesma cosa Mas é o que temos. Se sí, quebra o ritmo, é que o raciocínio, mas é aquilo que temos. Scusa, <risos> posso falar. <-me> os cães, <risos> eu creio que os cães representam sempre que aparecem o que de melhor a humanidade devia ter. I cani sempre che appaiano rappresentano quello che eh, di meglio che l'umanità doveva avere. A ah, o no cane delle lacrime, no? A o delle lacrime nel cecità. A o constante do levantato do chão. C'è costante di una terra chiamata Alentejo. A ah, o con che non tem nome da storia del cerco di Lisboa c'è il cane senza nome nella storia del eh, cerco circo della eh, come si dice in italiano quando una città viene circondata dalle forze nemiche Sergio di, di, di Lisbona a Sergio a o cão de Tomactus de todos os nomes. E há Sim. o achado. Há o fiel da jangada de pedra e há o achado. C'è o fedele di, della zátera di pietra, il c'è il trovato. Que é o cão da caverna. I cane della caverna. O cão da caverna. O meu pai tinha. Pânico de cães. E meu, e meu padre aveva pânico de cães. Em criança tinha pânico de cães. Em um bambino aveva vero pânico da cãe. Mas criou uma relação tão profunda com os cães. Mas criou uma relação tão profunda com os cães. Que tinha três. Que aveva três. E o Camões... Camões... Que... Que foi o último cão a chegar. O último cane que é arrivato Camões é nome de um poeta épico português. Camões, foi, Camões foi o cão que inspirou o achado da caverna. É stato o cane que ha inspirado o achado trovato de caverna. E é um cão que. É muito, muito parecido com o Cão das Lágrimas. E é muito simile ao Cão das Lágrimas. No o Cão das Lágrimas, se se recordam, é morto a tiro no ensaio sobre a lucidez. O Cão das Lágrimas é amassado a tiro. É, nel, in lucidità, saggio sulla lucidità. E antes de ser morto, o Ivan. E prima de essere morto, o Lula. O... <risos> o Lula. O Lula. E os cegos do ensaio sobre a lucidez dizem que calou-se. Detesto. Ouvir cães ouivar. E tchecos de lucididade eh, dizem eh, que se afirmam, que não o fazem mais. Detestam e que o Lula não cabem. O Camões ouivou uma vez na vida. Camões ululou uma volta em vida. Quando meu so. pai morreu quando o seu papá é morto. Então... O seu papá, não dele. quer? meu papá. <risos> então, para mim há uma semelhança muito grande entre o cão das lágrimas que uiva quando a mulher do médico é assassinada e ele é assassinado a seguir... Cê é uma grande semelhança fra o cano das lágrimas que o Lula, quando a mulher do de, médico, do doutor, vem amazada, quando ele vem disparado, quando lhe disparam, e o Camões que uiva quando o quando meu pai morre, e eu fico com a sensação que, ele, que eu não sei onde é que começa a mulher do médico e acaba o José Saramago, Onde è che comincia José Saramago e acaba, la moglie del medico? E, e, e come Camões, quando la morte di Saramago gli fa pensare eh, dove comincia la moglie del medico e, e, e Saramago? O dove comincia Saramago e finisce la, la moglie del medico? Porque ambos procuram ver, ambos ambos procuram olhar, ambos procuram ver e ambos quiseram reparar. Porque ambedue vogliono guardare, ambedue vogliono observar, e ambedue vogliono te, de, de, capire, in fondo. Grazie. Grazie. Posso io... fare una domanda? Certo. Ma doman due, do due domande in una domanda, molto veloce. Ehm, Saramago usa tanto l'umorismo, l'humor... Sì, hai aperto, scusami, ma eh, te capisci un po' l'italiano. <ride> Saramago usa tanto l'umorismo eh, nei suoi libri. Si guardi per esempio il viaggio dell'elefante e ha scritto anche... Eh, bisogna ridere, ridere, ridere tanto perché poi alla fine viene la morte e ride di noi. Ridere, ridere, tanto, poi vai a morte e ride noi. Eh, ma l'immagine che abbiamo di Saramago è sempre seria. <ride> eh, Com'era l'umore uh, nel tuo papà? E poi un'altra cosa, Saramago ha detto al Corriere della Senna: no, alla Repubblica ha detto le dittature sono sempre Esistano sempre sono mezza addormentate non verranno con le camisce nere o le camisce marrone verranno di altre forme dobbiamo essere svegli e stare alerta um, non era una persona di riso permanente non era una persona che ridesse sempre ma Tinha um humor muito também não era um humor inglês. Havia um humor, não era um humor inglês, é. Não. Mas era um humor. Não sei explicar. <risos> É um número que não se explicar. Não sei. Era, era subtil. Sotil, é. Era, era um sorrisinho. Assim, um sorrisito. É, é. Um olhar. Um sguardo. É, meu pai não falava muito. Meu pai não, não falava muito, muito em casa. Não parlava muito em casa. Não, é, não brincava, não era uma pessoa... Não uh, giocava. Não, não. Mas de vez em quando saía uma piada. Mas de tanto em tanto lhe usava uh, esta não? batuta, esta forma de haver... Então, grazia. era preciso conhecê-lo muito bem. Também era preciso conhecê-lo muito bem. Para perceber que aquela um, seriedade uh, não era de uma pessoa mal disposta. C'era anche da conoscê-lo bem para perceber que aquela seriedade não voleva dire essa de uma pessoa que, que era. Zangada, uh, ou. Sim, ou arraiada, ou, ou troppo seriosa. Não. Muitas vezes era uma defesa. Multe volte era uma defesa. De uma emoção di un'emozione, di un preoccupazione, di una preoccupazione che eh, lui non che lei schava che non podia trasmettere, che lui, que lui eh, pensava o, o trovava che non doveva trasmettere. E per isso, per isso la cara e, e per questo delle volte chiudeva la faccia. Chiudeva. Eh, è, è eseso. Uh, a outra pergunta era o quê? Era sulle di dittature, che? Era Ah, la dittatura, sì, la dittatura, La dittatura è dittatura. La dittatura è dittatura. Può arrivare brutalmente o devagar? Può arrivare brutalmente o piano piano. Uh, Stiamo a camminare a andar devagar. E siamo nella parte del mondo, no? Sì. piano piano. Mas isto é aquilo que eu, é a minha opinião, uh, é certo que aprendi com ele, mas é a minha opinião. É a minha opinião, certo que essa é a minha opinião, é certo que eu imparato da Lui, mas é a minha opinião. Mas, mas é que Lui há dito isto. Sim, claro, claro. Mas podíamos nós não estar nesta situação? Acho que estamos. É, ha há dito, sim, mas... Potevamo non essere in questa situazione, ma secondo me ci siamo. Grazie.